Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca Taglielatela, sono un, un fiscalista specializzato nella pianificazione fiscale strategica internazionale. Oggi ho il piacere di rispondere a alcune domande del, dell'ottimo Andrea Biancolli, che saluto e ringrazio per questa condivisione, barra collaborazione delle nostre rispettive skill e professionalità. Infatti, mi ha uh, portato, come dire, alla, sulla mia scrivania la problematica del, del self-publishing, che è una problematica che come dire, noi trattiamo da anni come studio tributario, però è, è stato interessante vedere come in realtà ehm, in autonomia alcuni clienti, per il tramite di altri consulenti, stanno trattando attualmente questa, questa problematica. Questa problematica evidentemente da un punto, da un punto di vista fiscale, in realtà eh, per essere ancora più precisi, evidentemente Oggi si parla del, dei proventi da ACX o delle royalty da ACX collegate appunto al, al pagamento dello sfruttamento dei diritti d'autore connessi al, al self-publishing. Quindi la prima domanda che Andrea mi pone è quando avere una società estera è estrovestizione? Ora, sul punto, io mi sono permesso di fare dono ad Andrea all'interno del, del suo videocorso di tre video sull'esterovestizione estratti dal, dal mio corso personale e in vendita, quindi separatamente non sono riscontrabili online in maniera gratuita sull'estrovestizione. Perché l'estrovestizione è un fenomeno complesso che non va sottovalutato, ed è chiaramente una uh, delle, uh, delle fattispecie più ricorrenti oggi in italia perché è un attimo ricadere nella violazione di, di esterovestizione quindi all'interno del uh, andrea dovrebbe avervi fatto dono in, in, in automatico di questi tre video che sono uno sull'esterovestizione di fatto uno sull'esterovestizione di diritto e il terzo su che cosa fare o che cosa succede quando l'agenzia delle entrate o in generale gli uomini del fisco bussano alla, alla mia porta quindi in questi tre video eh, della durata di eh, circa 40 minuti l'uno sono e approfondita in maniera Uh, devo dire uh, obiettivamente uh, esaustiva il tema dell'estrovestizione quindi poi vi prego di avere uh, la pazienza di guardarli fino in fondo perché sicuramente troverete la risposta a tutte le vostre domande in materia di estrovestizione non esiste oggi in rete un documento più completo di quello che vi fornisco tramite Andrea ok in generale esistono uh, due tipologie di estrovestizione l'estrovestizione di fatto e l'estrovestizione di diritto li ritroviamo tutti e due disciplinati all'interno nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sul reddito, quindi se volete ve lo andate a leggere, ma lo, ma lo trovate comunque nei miei video, articolo 73,3 esterovestizione di fatto, articolo 73,5 bis esterovestizione di diritto. Quella che a voi interessa in maniera eh, immediata è quella del comma 3, cioè la prima, l'esterovestizione di fatto, che è legata al fatto dell'amministrazione, perdonate il gioco di parole, o meglio l'articolo 73,3 ci dice che quando una società costituita all'estero e amministrata o meglio alla sede dell'amministrazione in Italia per più della maggior parte del periodo imposta, quindi per, più per, fa per i fatidici 6 mesi più un giorno, perché il periodo d'imposta va dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi io per 6 mesi più un giorno, all'interno dei 365 giorni, ho la sede dell'amministrazione, di nuovo articolo 73,3 in Italia, il legislatore mi dice che quella società non residente, quindi una UK Limited, per fare un esempio, perché sappiamo che i proventi di ACX possono essere incassati unicamente per uh, società incorporate o in Canada o in UK o, in, um, o negli Stati Uniti o se non mi sbaglio anche in Irlanda, quindi soltanto in giurisdizioni di common law in, uh, anglofone, uh, allora evidentemente facciamo il caso della UK Limited che è il più ricorrente, la UK Limited è una società non residente, evidentemente perché è incorporata non in Italia, ma la sede dell'amministrazione, la persona fisica che l'amministra è fiscalmente residente in Italia e soprattutto non è tanto questo ma l'amministra dall'Italia per più della metà del periodo di imposta, questo è una fattispecie di di estrovestizione. Su quanto su quello che riguarda uh, le conseguenze, come gestirla, le possibilità di evitarla e quello che ci dice la cassazione o le cassazioni nel punto, perché l'evoluzione le, giurisprudenziale è infinita sul tema, ma all'interno delle mie slide trovate tutti quanti i riferimenti normativi. Comunque, questo è il, il punto da cui dovete partire. Se la sede dell'amministrazione è in Italia per più di sei mesi in un giorno, allora io ho configurato il reato di estrovestizione. La altra cosa eh, che il reato soltanto sopra determinate soglie di evasione di imposta altrimenti configura una sanzione amministrativa e delle, ehm, delle conseguenze che vedremo comunque tra tra un attimo. L'altro tipo invece di estrovesicione è l'estrovesicione di diritto, che è un'estrovesicione più complessa che è disciplinata dal comma 5 bis del testo unico delle imposte sul reddito, il quale, sul quale è dedicato un video apposito di circa 45 minuti, quindi non vi tedio oggi con la tematica dell'estrovesicione dell di diritto, chi eh, se la vuole vedere se la va a vedere. Comunque riguarda una situazione un po' più complessa in cui un soggetto italiano detiene la partecipazione di un soggetto estero che a sua volta detiene il conto controllo di soggetti per soggetti intendo società o stabili organizzazioni all'interno del territorio italiano quindi in una situazione triangolare andatevi a vedere il video non, non, non esacerbiamo, non appesantiamo questo che invece ha tutt'altra funzione di oggi ok che cosa è rischio quindi a questo punto se L'agenzia delle entrate mi viene a bussare. Di nuovo, la seconda domanda che mi pone Andrea: che cosa rischio in questo senso? Cioè, cosa rischio se mi trovo di fronte ad una problematica di estroversione e se l'agenzia delle entrate o la guardia di finanza viene a bussare alla mia porta? Allora. In questo caso uh, vi rimando al terzo dei tre video sull'estero investizione che sono 30 minuti in cui vi spiego esattamente che cosa fa tecnicamente l'agenzia delle entrate così da non lasciare niente al caso. Qui però vi dico che eh, la problematica è, eh, è piuttosto seria perché quello che succede è che i redditi della società estera vengono riattribuiti per trasparenza in Italia cioè come se quel veicolo estero fosse stato incorporato in Italia. Quindi l'agenzia che cosa fa? Vede quanto ha guadagnato quella società e me la riprende a tassazione in Italia e quindi ci applica l'IRES, ci applica l'IRAP a determinate condizioni, ci applica l'IVA, se sono fatti specie imponibili ci applica anche l'IVA e con tutte le sanzioni connesse, quindi al di là del 24% di IRES, del 39% di IRAP, del 22% di IVA, poi c'è anche la sanzione in linea considerate più o meno un 30% ma anche se in tema di IVA la sanzione è in realtà è più alta, considerate gli interessi e considerate anche la violazione, la, la contestazione di omessa tenuta del, di libri contabili e di omessa dichiarazione, perché che poi è quella di cui dovete preoccuparvi di più, l'omessa dichiarazione, perché evidentemente io ho un veicolo estero che sarebbe dovuto essere italiano e in Italia avrei dovuto fare la dichiarazione dei redditi, non l'ho fatta, contestazione, insieme alle altre che vi ho detto. Questo tipo di contestazione l'omessa dichiarazione sopra determinate soglie di imposta evidentemente evasa perché non ho versato allo Stato italiano avrò ehm, eh, rischio anche addirittura di entrare nel penale la soglia di omesso versamento dell'IVA di sopra del quale scatta il penale di 50.000 euro all'interno di un periodo di imposta per quanto riguarda invece l'IP, FLIRES e altre imposte il penale scatta da 100.000 euro non versate per singolo Periodo di imposta quindi monitoriamo i nostri flussi evidentemente se pensiamo di uh, ricadere in una di, di queste fattispecie. Ok. La, la terza domanda che invece mi fa uh, Andrea è quanto costa e quanto tempo ci vuole ad aprire una LTD? Ok, quindi um, passiamo alla, alla tematica uh, UK la limited è in realtà la forma più comune la società a responsabilità eh, società a responsabilità limitata che sarebbe la nostra srl ma che ritroviamo comunque praticamente nella totalità delle giurisdizioni estere in romania abbiamo la srl in, in irlanda abbiamo di nuovo la limited ma la limited l'abbiamo praticamente in tutti i paesi di lingua anglosassone la troviamo negli stati uniti la troviamo in canada la troviamo in, la troviamo a malta eccetera eccetera quindi è una da responsabilità limitata che da un punto di vista del diritto societario funziona un po' come la nostra SRL cioè limita la responsabilità e la lascia sul veicolo societario non la fa scendere a cascata sui soci in maniera tale che il patrimonio personale dei soci in eventuali eh, necessità problematiche eh, di, di debiti di, di escutibilità da parte di privati o del fisco si, si ferma al capitale sociale agli asset societari e non va sul patrimonio sociale sul patrimonio personale dei singoli soci ora quanto costa e quanto tempo ci vuole aprire una limited il UK è un delirio signori miei nel senso che oggi troviamo qualsiasi forma qualsiasi tipo di prezzo in tempistiche assolutamente brevi, cioè io ho clienti che poi sono venuti a me comunque in un secondo momento che hanno aperto limited a una sterlina piuttosto che a 12 sterline. e poi ci sono via via a salire, ci sono gli studi un po' più competenti o sempre più competenti e quindi l'onorario cresce, chiaramente cresce anche a seconda delle vostre esigenze perché Uh, il costo di incorporazione è sempre comunque basso, quindi diciamo da una stirlina alle 500 sterline in media Quello che cambia in un preventivo è legato alla contabilità E cioè al numero di transazioni che io vado a fare nell'arco di un mese Perché se devo registrare banalmente uh, mille fatture di acquisto e 10.000 fatture di emesse di vendita Evidentemente il costo della contabilità sale quindi è più su quello che dovreste considerare la, la, la fattibilità, uh, l'esusità di un preventivo e non tanto sull'incorporazione. Perché noi per aprire, e uh, troviamo di qualsiasi uh, onorario, uh, la tempistica, io direi nell'arco di qualche giorno, la limite è bella che è formata, a meno che non ve ne comprate una che è già stata incorporata e a quel punto ci vogliono 5 minuti esatti. Il problema è legato invece alla gestione del conto corrente. Aprire oggi un conto corrente uh, in in UK è più semplice che in altre giurisdizioni, questo lo devo ammettere, devo dire che anche per questo è uno dei motivi per cui l'Inghilterra poi ha deciso un attimino di svicolare dall'Unione Europea, perché la situazione dell'economia mondiale è praticamente bloccata per il crypto banking, cioè per l'impossibilità di aprire conti correnti bancari. Da questo punto di vista UK e Stati Uniti sono un po' più flessibili, sono un po' più avanzati, è possibile ancora aprire conti correnti, ma non è scontato. Quindi, ehm, soprattutto, mi pare che dopo ci sia un'altra domanda di Andrea, adesso le leggeremo, è possibile, ma affrontiamola in questo caso, conto core UK e conto corrente. Posso collegare Revolut, posso collegare TransferWise, posso collegare un conto corrente bancario. La eh, parola d'ordine in tutti e tre i casi è sostanza cioè oggi Revolut e Transferwise Paysera, Pioneer Pioneer forse un po' meno però l'evoluzione è questa si fa molta attenzione alla sostanza cioè non basta più ehm, dichiarare tre cose a caso e loro ti danno il conto corrente bello funzionante cominciano a fare domande sull'operatività della società quindi se ci sono amministratori residenti se ci sono dipendenti residenti se ci sono locali amministrativi se ci sono qualsiasi tipo di di asset all'interno del paese in cui la, la società è stata incorporata eccetera eccetera, questa cosa in fisco si chiama, eh, in fiscalità ed è proprio la fiscalità che le banche stanno seguendo ormai sotto il dettato sotto l'egida dell'Ox, è proprio quello della, della sostanza, quindi sost, sost substance over uh, form che è esattamente poi tra l'altro il principio gli anglosassoni aprono, uh, applicano da ben prima uh, di noi quindi anche oggi è possibile sicuramente che Revolt e TransferWise e compagnia Bella ci aprono un conto corrente legato alla UK ma eh, i requisiti diventano sempre più stringenti. Quindi la giostra di aprire una UK limited e di rimanere amministrata dall'Italia funziona sempre meno anche dal punto di vista fermale. Pre premesso che sia comunque che, che, che, che ci troviamo in, in piena estrovestizione, se anche lo volessimo fare e non lo volessimo dichiarare avremo difficoltà ad aprire un conto corrente. Se non ce l'abbiamo oggi ce l'avremo domani. Tra l'altro per avere un conto corrente fisico in UK senza un director locale direi che è veramente veramente impossibile a meno che non ci vogliamo mettere in mano ad impostori ok? Quarta domanda di Andrea Ci sono forme societarie più convenienti o semplici in Irlanda? Uh, non so perché ti, ti, ti, si sia potuto specificare esattamente all'Irlanda, probabilmente perché a CX abbiamo detto paga ormai 3-4 giurisdizioni e quindi io sono costretto a aprire una di quelle 3-4 giurisdizioni Il riferimento all'Irlanda potrebbe esserci un vantaggio, uh, la società è tendenzialmente la stessa, il diritto societario è tendenzialmente lo stesso, quindi limited company con responsabilità limitata in capo ai soci la tassazione sui servizi da questo punto di vista in Irlanda dovrebbe essere del 12,5%, quindi dall'attuale 19% UK che dal 1 aprile 2019, 2020 scende al, al 17%, in realtà in Irlanda si potrebbe optare per una tassazione del 12,5%, e quindi potrebbe avere senso un veicolo irlandese più rispetto a una, un veicolo uh, UK. Ricordiamo che l'altra forma che riceve pagamenti è quella delle LLP, quindi Limited Liability Partnership UK, uh, la quale è tassata per trasparenza determinate condizioni non tassa nel, nel regno unito però bisogna fare attenzione qui c'è un tema che è molto delicato e molto complesso che l'applicazione della ritenuta sulla royalty, quando acx amazon eroga il nostro dividendo da us to uk verso uh, UK, perdonatemi uh, tendenzialmente applica una ritenuta e per, per, non perché lo voglia fare ma per legge domestica interna tributaria lei dice ti applico una ritenuta, sulla, una withholding, una ritenuta alla fonte del 30% Dopodiché si vanno a prendere i trattati contro le doppie imposizioni, a seconda del paese dove mi trovo, in questo caso evidentemente UK, e si vede se il trattato contro le doppie imposizioni all'articolo 12, che è quello del Royalty se non erro, mi dice va bene, posso portare questa Royalty da X a Y e tendenzialmente la riduce o la elimina in determinate fatti specie. Sulla LLP, che è una partnership, non è una società a responsabilità limitata, è una forma un attimino più delicata, è possibile che non sia così uh, banale, eliminare la ritenuta del 30%, ok? Questo per quanto riguarda l'erogazione della royalty da US a UK. Mm, ma in realtà tra poco parleremo di un'altra ritenuta che potrebbe cambiare per sempre le vostre vite. Quindi rimanete condensi su questa questo canale quindi ci sono forme più convenienti più semplici in Irlanda probabilmente la limite da 12 e mezzo potrebbe avere più senso domanda numero 5 posso fare un contratto di cessione di diritti di autore tra me e la mia società allora la mia risposta è in realtà sei tenuto a farlo cioè lo devi fare se non sei un idiota lo fai perché perché ehm, quello che stai facendo tu perlomeno nell'accezione nella, nella pratica che Andrea mi, eh, mi riferisce e che alcuni clienti che fanno self publishing sono venuti da me già facevano si tende a cedere i diritti per lo sfruttamento economico uh, dei propri diritti d'autore dalla persona alla società perché Perché evidentemente la società UK, facciamo sempre esempio UK, che sta concedendo su ACX la possibilità, uh, uh, lo sfruttamento della propria opera intellettuale per riceverne delle royalty. quindi io, persona fisica che mi trovo in Italia, sposto in questi diritti in capo alla mia società perché è la società che poi ne godrà dei frutti quindi chiaramente è bene formalizzare questo passaggio e lo si fa con un contratto, classico contratto di edizione in cui appunto do, uh, la, lo, do alla, alla società la possibilità di usufruire dello sfruttamento economico dei miei diritti d'autore e questo è eh, anche perché chiaramente questo dà la possibilità alla società, UK in questo caso, di utilizzare i diritti d'autore e a me di riceverne eventualmente delle royalty in cambio, quindi c'è un doppio passaggio legale che va gestito in, in questo contratto nella maniera più assoluta, quindi la domanda eh, posso fare, la risposta è lo devo fare. Il punto che secondo me è ben più grave di così e bisogna fare una riflessione secondo me più ampia potrebbe non trattarsi di diritti d'autore o meglio lo sfruttamento che oggi si fa nel self publishing per quanto la parola di per sé evochi direttamente l'applicazione delle opere dell'ingegno probabilmente eh, disciplina di cui eh, adesso parleremo ma sono sicuro appunto che ci eh, siete qui già ne sapete abbastanza potrebbe non essere questa la fattispecie in, in, in discussione. Cioè, chi fa self-publish mi dice io sto dando la mia opera e quindi quella è una royalty e quindi io applico le opere dell'ingegno con la conseguenza del trattamento fiscale che vedremo tra un attimo. Però il bisogna fare un, un consulente coscienzioso che ne capisce due, due, due cose in croce di diritto tributario vi direbbe non è così scontato che si tratti di opere dell'ingegno. La disciplina delle opere dell'ingegno è una disciplina di favore che viene fatto appunto per gli autori um, a determinate condizioni, in determinate, uh, a determinate caratteristiche che probabilmente nel self-publishing, per come lo conosco io, per come viene applicato oggi uh, non è così uh, scontato applicare per tre motivi uh, fondamentali Prima di tutto le opere dell'ingegno eh, ricalcano in qualche modo la distinzione, si, app, ehm, si rifanno la distinzione, sono applicabili soprattutto in tema di occasionalità, cioè è un'agevolazione che il legislatore ci dà se mi trovo in una condizione ehm, in una condizione di occasionalità, cioè il legislatore ti dice io ti agevolo intanto quanto quella è la tua principale fonte di reddito, è una cosa che tu eh, il libro, una cosa che scrivi una tantum, eh, e quindi non è una non è organizzata sotto forma di impresa, cioè la differenza tra occasionalità e professionalità. Il legislatore ti dice io ti agevolo, perché la tassazione è agevolata, però non, non deve essere un'attività professionale a tutti gli effetti. Oggi io ritengo che il modo in cui venga invece gestita nel, nel modo che noi conosciamo la, uh, lo sfruttamento dei diritti d'autore di su ACX uh, riconfigura uh, un reddito di impresa e non tanto un'opera. Uh, uh, il regime di opere dell'ingegno perché io non vedo tanto l'occasionalità una cosa se faccio un libro lo do a CX e lo vendo allora lì non c'è dubbio che sia occasionalità una cosa se ne faccio 100 una cosa se ne faccio 1000 al mese una cosa se ne faccio 10 al mese uno a settimana e lo cedo e oggi sappiamo che è possibile fare una cosa del genere su ACX e tendenzialmente come si opera su CX. quindi se dovessi ricevere un accertamento Dio non voglia da parte della, della guardia di finanza da parte dell'accertamento da, da parte degli organi accertativi il problema è esattamente questo, un ha occhio, un occhio attento, un occhio di chi fa questo evidentemente, controlli tributari e palese che non si tratti di sfruttamento di opere dell'ingegno ma ehm, che ci ritroviamo invece una in fattispecie di reddito di impresa perché? Perché è proprio un'organizzazione mirata all'ottenimento di profitti tramite lo sfruttamento di risorse e di mezzi di uomini, cioè è proprio la definizione di impresa se prendiamo il codice civile, la maniera in cui viene svolta oggi l'attività di self-publishing. Poi, me lo può contestare, io mi posso difendere, possiamo andare in contenzioso e farci tre gradi di giudizio. Quindi ci sono delle possibilità di difendersi, però io non sarei così sicuro, non sarei così lapaliziano nell'affermare che si parla, che, si, che siamo in presenza di opere dell'ingegno. ok? Quindi abbiamo già i nostri primi due problemi nel nostro business di self-publishing. Uno, molto probabilmente se stai ascoltando questo video sei in piena estrovestizione. Due, non è detto che in caso di accertamento io riesca a mantenere, ehm, eh, nonostante abbia poi fatto magari anche la dichiarazione dei redditi in Italia, a giustificare il mio reddito come opere dell'ingegno. Andiamo avanti. Uh, Andrea mi chiede se sì, che tipo di tassazioni ho sulle royalty eh, ricevute da CX, allora. Um, Facciamo un'altra volta un passo indietro. Ho la mia società UK, sto ricevendo royalty dagli Stati Uniti. Queste royalty, eh, diciamo che non applicano la ritenuta del 30% in US se le ricevo tramite una limited company, eh, che cosa succede quando queste royalty finiscono sul conto corrente inglese? Sia Real, sia TransferWise, sia un conto corrente fisico se sono riuscito ad aprirlo. Tendenzialmente queste royalty rientrano nella definizione di reddito di impresa e questo tra l'altro è, è un altro dei motivi per cui poi la mia risposta alla domanda sopra, numero 5, ha ancora più senso uh, sconto una tassazione oggi del 19% uh, UK Limited dal 1 aprile 2020 del 17% oggi il 19% dal 1 aprile al 17% rientrano nel reddito di impresa è verosimile che rientrano, vengono, rientrano e vengano tassati in Inghilterra come reddito di impresa Uh, dopodiché, e qui si accende un altro alert piuttosto importante, dal 2019, e questo evidentemente chi si occupa di fiscalità spicciola non lo sa, c'è stata una riforma nel, come sempre avviene, cioè le riforme o quantomeno la revisione, gli atti parlamentari in tutte le giurisdizioni vengono rivisti all'ordine di giorno di ogni legge di bilancio, cioè come l'Italia fa la legge di bilancio, la legge di bilancio la fa il Regno Unito, la fa la Papua Nuova Guinea, la fa l'Australia eccetera eccetera, e ci sono delle modifiche, ci sono sempre delle norme da tenere sotto controllo e questo è uno dei motivi per cui occuparsi di fiscalità internazionale è così complicato e non è da tutti uh, dal 2019 si rischia non in tutti i casi a determinate condizioni ma lo devo considerare lo devo dire al mio cliente che mi viene a chiedere mi viene a dire che si, che si occupa di self publishing uh, nel momento in cui un veicolo UK eroga la royalty per sfruttamento del diritto d'autore o comunque la royalty legata allo sfruttamento di qualsiasi cosa anche di diritti commerciali nei confronti di un soggetto non residente, quindi non residente in UK a determinate condizioni dal 2019 si applica una ritenuta alla fonte in UK del 20% Quindi potreste vedervi ridotte le vostre royalty del 20% sull'ordo, erogato da parte di un veicolo UK Questa è una norma nuova che bisogna fare molta attenzione e smarcarla con estrema attenzione altrimenti si rischia poi lo vado a chiedere al rimborso all'HRMC eccetera eccetera però intanto io ho avuto un danno finanziario poi magari riesco a recuperarlo magari no Uh, dopodiché devo andare a vedere il trattato contro le doppie imposizioni se mi dà la possibilità di ridurre questo 20% ed è la cosa che tendenzialmente l'Italia fa lo riduce comunque all'8% andatevi a vedere l'articolo 12 del trattato, le, del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e il Regno Unito lo trovate sul, sul, sul, sul sito del Ministero delle Finanze L'articolo 12, se non sbaglio al paragrafo 2 è possibile ridurre questa ritenuta dal 20% all'8% ok? però intanto mi sono creato un danno finanziario sì, ho preso la mia Royalty ma è sempre meno perché questa arriva a UK e viene tassato al 17%. Quello che resta viene erogato al 20%, viene c'è cioè una ritenuta del 20%. Poi arriva da me, io torno in UK, eh, cerco di ridurla all'8% e poi magari con la differenza del, del 12% cerco di richiedere il rimborso. Però non è così banale. Ok. L'altra domanda di Andrea è dice Una volta ricevute le royalties sul conto societario, quindi UK, in che modo posso staccarmi i dividendi e quanto vado a pagare in Italia? Ho la deduzione del 40 sotto i 35 anni per il diritto d'autore, giusto? Allora, qui eh, probabilmente ne sapete più di me, si fa per dire, scherzo Ne sapete più di me nel senso che se siete qui è perché avete bagliato approfondita approfonditamente la legge sul diritto d'autore Ora, se avevo trasferirmi le royalty da UK in Italia e ho optato per lo sfruttamento dei diritti d'autore, perché ho ritenuto che siano diritti d'autore, la tassazione la conosciamo tutti, cioè la base è imponibile, quindi la royalty che mi arriva, se io ho più di eh, 35 anni è ridotta forfettariamente del 25%, se io ho meno, 35, meno di 35 anni è ridotta forfettariamente del 40%, in più non c'è applicazione dell'Inps, ringraziando il cielo, e non c'è IVA. E quindi evidentemente le agevolazioni sono tante um, La deduzione C'è una deduzione che poi Andrea mi chiede come cosa è possibile dedurre in realtà non posso dedurre null'altro perché eh, ritorniamo al discorso di prima la legge sul diritto d'autore di è un'agevolazione che a determinate condizioni il legislatore ha concesso ai giovani autori ai giovani inventori eccetera eccetera proprio per agevolare loro nell'attività o, o nel, nella start up della propria attività soltanto che c'è una complessità legata alla quantificazione del costo legato alla produzione intellettuale perché io sto producendo un libro qual è il per esempio, faccio un esempio per farne uno Ma qual è il costo legato per me alla creazione del libro Che magari non ho sostenuto costi O comunque sono rimasto a scrivere al computer Su un foglio bianco Evidentemente soltanto quello della bolletta dell'elettricità E allora il legislatore interviene con una affizio E dice ragazzi prendetevi il 25% Se avete sotto i 30, sopra i 35 anni Addirittura sotto i 35 anni Proprio di nuovo potete vedere proprio da sola L'intenzione l'intento agevolativo del legislatore Io vi applico invece il 40% E se ecco non lo devo dimostrare nessuno me lo verrà mai a contestare non devo raccogliere delle prove non devo avere delle fatture di acquisto eccetera eccetera quindi l'agevolazione è notevole in questo caso ma non posso ridurre altro Uh, per meno io, che sono in Italia, poi se la società UK che fa lo sfruttamento dei diritti di, uh, di autore, cioè che, che, che riceve la royalty da, da ACX, fa anche altre attività o ha spese di impresa, uh, sede legale, amministratori, uh, internet, eccetera, eccetera, quelle sono fatture deducibili perché quello UK, a mio punto di vista, è reddito di impresa e quindi posso andare a intervenire, nella posso dedurre le spese inerenti alla, alla, alla gestione del business aziendale ma io che sono in Italia non posso dedurre, questa è la prossima domanda di Andrea, la, la numero 8 mi Dice: che cosa è possibile dedurre e qui eh, quello che ho, vale quello che ho appena detto dopodiché mi dice è possibile per un dipendente aprire società estera eventualmente sussiste l'obbligo di informare l'azienda? e sottolinea il fatto che sia una domanda molto importante lo è perché il self publishing in realtà perlomeno per alcuni inizia come un'attività uh, economica collaterale uh, proprio per la sua diciamo semplicità, poi di nuovo non è banale um, realizzare uh, ricavi con l'attività di self publishing però è una cosa che perlomeno io posso iniziare uh, come collateral di qualcosa che, che già faccio e quindi ci sono molti dipendenti sia nel pubblico che nel privato che um, la stanno intraprendendo Ora, ehm, la domanda di Andrea, eh, nel privato non dovrebbero esserci incompatibilità, cioè per i dipendenti privati, di aziende private, multinazionali, non dovrebbero esserci incompatibilità, tendenzialmente non ce ne sono, il mio consiglio è quello di andarvi a leggere il contratto che avete firmato nel momento in cui vi hanno assunto il vostro contratto di lavoro dipendente, che dipende dalla categoria all'interno del quale vi hanno assunto, contratto, dal contratto collettivo, quindi se un bancario, se un farmaceutico, eccetera, eccetera, però tendenzialmente nel privato incompatibilità non ce ne sono, non ce ne dovrebbero essere al massimo può esserci qualche incompatibilità con il forfettino sul credito lavoro dipendente ma è un altro discorso mentre nel pubblico tendenzialmente l'incompatibilità per come conosco io il pubblico c'è uh, c'è può esserci può essere evitata in ogni caso quindi anche qui per i dipendenti pubblici che vogliono fare self publishing andiamo a vedere il contratto che disciplina il nostro rapporto di lavoro e a determinate condizioni c'è se non esiste l'esclusività o, um, uh, o l'incompatibilità che sono le due cose che dovete sperire dovete capire se sono scritte nel vostro contatto allora a volte è possibile evitare e uh, uh, ottenere dei redditi da self publishing poi chiaramente anche se questo dipende molto anche dal, dal rapporto con i vostri datori di lavoro è comunque pubblico ma a volte esiste un minimo di, di ragionevolezza ok quindi tendenzialmente però i privati sempre sì i pubblici è molto difficile l'incompatibilità è molto più e molto più ricorrente. Dopodiché, qual è la durata minima di una limited company? e Dopo quanto tempo si può eventualmente chiudere, allora qui la risposta è il tuo libero arbitrio: non esiste una limitazione in diritto societario, tendenzialmente nessun diritto societario, né quello italiano, né quello inglese, né in altri. Poi chiaramente parliamo di più di 200 giurisdizioni, quindi proprio tutte, tutte al momento non le ricordo, però tendenzialmente non esiste un limite. io apro una società il giorno X, posso chiuderla il giorno X più 1 come il giorno X più 10 anni, quindi uh, non è un problema. Da questo punto di vista, anzi, inglese, la legislazione inglese, il diritto societario inglese è interessante, ci cioè agevola perché uh, non è complicata la procedura di liquidazione, insomma non è come quella italiana, non ci sono limiti, quindi uh, è sicuramente la scelta migliore quella di incorporare un veicolo in, in UK. Uh, però, di nuovo, non esiste una limitazione, alla, non, non è che se la apro in un giorno la devo poi tenere per lo meno un mese, eccetera, eccetera, in più la posso aprire, la posso lasciare in Attiva, poi in realtà il costo vero è legato, come abbiamo detto prima, alla contabilità. Quindi io se la, se la apro un po' è dormiente dovrò esperire soltanto dovrò pagare soltanto il commercialista che mi fa la dichiarazione il bilancio perché anche se a zero cioè anche se non ho guadagnato niente poi queste, queste formalità che devo fare quindi il commercialista comunque lo devo pagare però sono tutti i costi che voi avete nel vostro preventivo all'inizio quindi eh, non ci sono problemi da questo punto di vista dopodiché domanda più complessa Andrea mi dice quali sono i rischi per un residente fiscale in Italia se nel tax id su ACX lasciamo un'azione UK tutti i dati restanti via cap codice fiscale italiani e riceviamo un pagamento da ACX dal momento che sulla ricevuta di pagamento compare solo nome cognome via e cap possiamo avere problemi con la dichiarazione in Italia allora eh, il primo problema è nei confronti di ACX, è la presenza di una falsa dichiarazione, quindi eh, forse sarà difficile accertare per ACX però ci sono gli estremi comunque per farvi causa da parte di, c, di ACX, questo non è un tema fiscale, quindi io non entrerò nel merito perché non è mia materia competente, però un primo problema evidentemente c'è dal punto di vista italiano invece il problema più grande fiscale è il seguente cioè c'è estrovestizione con tutte le conseguenze che abbiamo visto prima cioè io sono in Italia, ho aperto la mia società l'amministro dall'Italia, ho di tra l'altro il, il falso oppure magari qui um, sì penso che Andrea magari non so se Andrea qua chiedo scusa magari Andrea lo potrà chiarire eh, fa riferimento al fatto magari di incassare poi come uh, singolo individuo cioè nel senso mi apro un, un riferimento fiscale mi, mi apro una, uh, una posizione dicendo che risiedo in Inghilterra ma in realtà risiedo in Italia in ogni caso qui c'è un problema legato anche alla movimentazione del conto corrente perché se io ricevo quella che uh, penso essere una royalty ma che secondo me non lo è e la credito su un conto corrente italiano e poi la devo perlomeno mettere in dichiarazione perché se non lo faccio cioè la posso mettere in dichiarazione trattata come diritto d'autore applicare il 25% di riduzione e poi le aliquote IRPEF progressive a secondo dell'ammontare di royalty che ho ricevuto evidentemente a partire da quella del 23% in su a seconda, della, questo dipende dalla della Royalty evidentemente ehm, però intanto, perché se non lo faccio ho comunque una movimentazione su un conto corrente italiano o aperto all'estero come italiano che ehm, va, va indicato in RW, ha determinate caratteristiche sappiamo dei 15.000 euro di giacenza medi però prendiamo, prendiamo in considerazione oggi lo scambio eh, finanziario automatico di informazioni, quindi anche se io questa Royalty non la ricevo sul conto corrente italiano ma sul conto corrente bulgaro che ho aperto in qualità di, con i miei documenti italiani quindi di Fiscalmente residente in Italia Anche quella, quello a montare viene poi, uh, Dovrebbe quantomeno essere uh, Arrivare sulla scrivania della, Degli uomini del fisco Quindi quando io ricevo una royalty A quel punto il mio consiglio la vado a dichiarare Perché altrimenti rischio un'indagine finanziaria Su uh, quella uh, Su quella royalty Spero di aver risposto alla domanda Ma tanto Andrea sa che me ne può fare uh, Delle altre uh, no, per, per quanto riguarda invece le conseguenze vi rimando invece ai miei video sull'estero sezione, che sempre vi fornirà Andrea, dopodiché mi chiede come conto corrente della Limited posso aprire un conto TransferWise o Pioneer esiste qualche soluzione migliore? Allora abbiamo detto all'inizio quando una delle prime domande era quella del conto corrente eh, o comunque già abbiamo già parlato un attimino del conto corrente sulle problematiche che ci sono non esistono limiti anche perché TransferWise e Revol sono due di mille poi c'è i Payments eh, c'è Paysera Pioneer come dice anche Andrea ce sono tantissimi Um, vanno tutti bene fin tanto che um, ve lo, lo aprano, perché oggi il vero, la vera problematica è quello che vi diciamo che e non torniamo sull'argomento è quello della sostanza quindi se non sono in grado di, di dimostrare che quella società ha un determinato tipo di sostanza non solo al fisco ma alla banca rischio che non mi aprano il, il, conto, il conto corrente posso ricevere un dividendo che era l'altra domanda a cui non ho risposto uh, di Andrea sì posso ricevere un dividendo dalla mia società UK quando ricevo il dividendo lo ricevo come persona fisica tasso al 26% a titolo d'acconto per la riforma che si applica a partire da iuti di prodotti a partire dal 1 gennaio 2019 quindi io persona fisica ricevo il mio dividendo dalla UK lo tasso in dichiarazione al 26% a titolo di acconto mentre se eh, ricevo il dividendo per il tramite di una holding italiana oggi ancora perlomeno fino 30, al 31 dicembre 2020 eh, la vostra tassazione è dell'1.2% cioè il dividendo entra in italia la base imponibile di questo dividendo è del 5% quindi se, se, se, se mi entra 100% ne tasso soltanto 5, su questo 5 applico il 24% di IRES. 24 per 5 uguale 1,2%. Okay? quindi io con questo spero di aver risposto a tutte le domande di Andrea. I miei dubbi, le mie perplessità uh, sulla, sulla maniera in cui oggi viene trattata la, uh, la fiscalità delle dell'Essence Publishing uh, lo ripeto per conclusione, per uh, ricapitolazione. Siamo in presenza, se l'amministrazione è in Italia, di esteroversi e non ci piove, articolo 73,3 nel mio video ho spiegato tutto uh, esiste la possibilità che non siano diritti d'autore, è una possibilità molto grande che va um, uh, Uh, va certificata con un case by case approach perché è diverso, è molto diverso uh, da soggetto a soggetto dipende da quanto guadagni, da quanti libri pubblichi in una settimana, in un giorno, in un mese eccetera eccetera quindi va guardato con grande attenzione dall'ammontare del fatturato se cresce nel corso degli anni eccetera eccetera quindi facciamo attenzione, esterovestizione non, non, non sono sempre le opere del diritto d'autore le conseguenze in caso di accertamento sono particolarmente fastidiose quindi Pensiamo di gestirla in maniera seria, in maniera, uh, in maniera strutturata, è vero, capisco perfettamente che è necessario un veicolo uh, anglosassone per ricevere questi ACX ed è una cosa che si può anche spiegare al fisco in, uh, in maniera razionale, ma l'approccio, la struttura che oggi viene utilizzato nella gestione del self-publishing non è corretta. Io sono Luca Tagliatela. Ringrazio ancora Andrea Biancolli per questa opportunità, per questo scambio di opinioni al eh, riguardo sul, sul tema e resto a vostra disposizione. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.